te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 in maschera a ballo occulto non pregherò salvezza, storia, nell'arca rifugio per me anima errante, volto scoperto contro feroci convenzioni supplicherò salvezza, storia, sulla partigia del delirio per me che ho amato tanto. C'è un patto di Bruno Mancini,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 Devi prendere il mio amore, lo cerchi, ti sfugge, lo stringi per essere Ignazio di Frigere d'Alessandro Alessandro col cuore di un poeta. Sempre di Bruno Mancini dalla raccolta Non rubate la mia vita, quando sarò a pensiero. Quando sarò pensiero su cigli di visioni dagli orizzonti niti diverso stele di mie antiche iscrizioni, oppure anche il tempo in cui sarò passione, nel buio ottuso per lunghi sguardi amorosi lasciati languidire dalle mie tristezze, di certo forse il giorno non sarò ricordo tra vociare al fato di vecchi amici artici sulle notti marte delle mie sussistite. Non posso, voglio. Quando sarò pensiero, quando sarò pensiero alla docile coerenza strappata a mani unite dai cesti di delizie per gli epigrammi delle tue certezze, non posso, voglio. Il tempo in cui sarò passione, il tempo in cui sarò passione alla mascherata tenerezza, oltre timere apparenze di abbracci mafiosi, interrata sotto il magma del tuo vulcano. Non posso, voglio. Il giorno che sarò ricordo, il giorno che sarò ricordo. Il giorno voglio, il nostro giorno voglio intero, dal primo all'ultimo minuto, dal primo all'ultimo tuo bacio. Gilda di Bruno Mancini, l'unica forte fracasso nella stagione onnivora del forse voglio andavo a braccia alzate scalzo, occhi del manto di nebbie, di sorrisi e di ricordi, pirata senza zaffi per sirene e Gilda lì, cosciente d'incoscienza, l'amore si degnava di aspettare. Vince di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 Sono già colmo di palitani pesanti, ora che il pimpano titolare destra assorbe la malapena il caos, il caos di motori agitivisti, la feccia di pagliacci umani, la cosa e Che hanno eventi di memoria e misteri a forma di stasera, il calidone sinistro, il ministro di il piccolo amicizio e drogato. Sarà la prima volta che, prima volta, l'ultima. Ho tempo ancora per ricomporre mosaico dal centro all'unico, divinando i cuochi a spirale, spirale per pensieri agganci alla polire, non un'idea moglie di loro e un che non dura sempre. Ignazio Rincendo di Bruno Mancini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 Complice silenzioso per giorni, notti, ore, lontano dalla luce, delle sue umide ombre scolorite nel grande slamma del verbo voglio. Nemesis storica mi cantò nel petto smisurato come colpa di doppietta, appena appena un soffio di mi spinse le gambe appollaiate. Segreto aiutami, in fuga sul ramo di ciliegio la bacca tra le labbra, troia fattrice delle mie bestemmie, deflagrazione di foreste, la folgore che sfregia, i tronchi, ignazio, l'incendio, poteva spegnerti con un avvampami, ridurci, niccia, candela, stoppio, se solo la fiamma non fosse nata cieca.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 verso il ricetto darmi e vado immagino vado da lei che mai non fugge in cerca di un'idea ho voglia di nuotarmi, uscire per mezz'ora a cielo aperto e poi vociare a muso duro fulminami io sono il tuo bersaglio colpisci a basso ventre creando un rombo tu che scuota gli assonnati. Socchio di lemma traduce il buio. Ignazia, la tempesta. Avanza e smuove muove il casco di canale sospeso alla trave del casazzo. Procede, variando ombre intorno alle pareti della stanza, per l'oscillare dei lampioni sulla strada. Nemmeno il tempo di capire l'attimo. Fenomeni aumentano l'intensità, se solo avessi modo di incontrarla, bagnami, affrontami, tu passerai, io resto, oppure sarò un vento di tempesta, rimbomba rombando lontano, in deviazione verso la valle dei uomini ottusi che non sapevano contendere, eppure.. Cenerendole le scarpette di distallo in puga verso casa, a mezzanotte, lasciando traccia al principe dei sogni. Mm. Che faccio? Leggo un'altra poesia? Mm. Devo leggere? Mm. Allora leggo tutto il libro. No, no, no. <ride> mi faccio le palle di dardo. A me piace la poesia.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 E viene il giorno in cui si pensa, la calatastica delle lancette, orologia tvù con cassa di legno. Spero davvero che sia oppresso l'altro impegni, amanti e mogli, peccati e giuramenti, batteracche e sante, un salto un luogo, amici in fuga dai problemi e vizi costanti nei bisogni. Lasciano i grattacieli brutati in altri nessuno il punto al centro della terra. Allora, grazie Bruno, tutti, ma passo la parola.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 Okay.